Si poteva saltare Vabbè vai <ride> Ciao a tutti ragazzi Noi siamo Dynamitix E Marco 007 Perché continua a parlare sempre più basso E siamo tornati su Paper Mario di Oregon King Allora nell'ultimo episodio non è successo niente Però off camera ho scoperto alcuni segreti che abbiamo missato No Comunque Sì eh, Comunque ricordatevi di iscrivervi se non siete ancora iscritti Perché ci aiuta molto A crescere come canale quindi andiamo a vedere un po' che cosa Marco ha trovato che aveva missato. Yeah. Allora, innanzitutto c'è questo. Perché? Uh, Ehi, hey, sì. qualcuno mi aiuti, questo Goomba Origami Ah! Ehi, hey, qualcuno mi aiuti! Questo Goomba origami non mi lascia in pace, aiuta! Gli origami non sanno parlare, solo Livia abbiamo sentito parlare. E non anche so. Peach anche Ollie. Ollie. e anche Oli. Gli altri no. E anche i tipo timidi. Poi. Ok, abbiamo salvato il Todd. Anche se era già salvato in realtà, perché non era piegato. Eh sì. Mi sa che oltre al corpo venire picati a origami influenza anche la loro mente. Questo era uno che abbiamo salvato, solo che poi è stato inseguito da un Goomba, però non l'abbiamo salvato dal Goomba. Yes! Ma uh, quindi poi, è mancato, dì. Poi una cosa utile che ho scoperto, che vabbè non l'ho scoperto, è che posso mettere più ferro salti insieme. Um, e questo si collega anche a un'altra cosa, che ora scendiamo qui. E ho scoperto che si può salire qui si scopre un Aha. blocco segreto ah. Ah. Con i ferro salto quindi No non Olivia Le scarpe di ferro vedere Vabbè vai Altri a salvare Altre scarpe di ferro che metteremo comunque Vai a salvare quel Todd Salviamo il Todd Oh mi hai trovato Stavo quasi per rassegnarmi a restare da solo per l'eternità Ci è mancato poco <ride> Non fa ridere perché ridi perché questo era uno dei più difficili o dei cielo cielo cielo di tonto. del monte vuol vedere tanto di E poi c'è un'altra cosa via le pranza al sacco. Ok, uh... qui c'è anche questo coso. Oi, oh, volevi fare qu Quattro chiacchiere su qualcosa, amico? Ah certo ho capito. Quel posto ci vive un Todd un po' strambo che fa cose ancora più strambe. Se vuoi incontra incontrarlo, tanti auguri Casa sua è inaccessibile a causa di mostrare strano lastro rosso Ma di sicuro avrai già notato Però per qualche motivo a questo tizio hanno spedito queste lettere Che sono le lettere di Smash E sono arrivate a lui per sbaglio Perché volevano invitare Todd <ride> Grazie Mario, ma come, come faccio a saperlo in anticipo? Non sono nemmeno io, Todd Eppure questi sono dei Todd, solo che non li prendo mai Sarà un pezzo strano, ma preferisco ancora scrivere su lettere su lettere su carta. Todd Ora mi tocca chiamare i miei amici. Grazie tanto eh Mario. Esamina, vediamo. Oh grazie, con la tua invenzione letteralmente ho ritrovato me stesso, Todd. Cosa non c'entra però. Ma è là dietro come ci arrivi? C'è un baule No, è là dietro, si arriva con la casa probabilmente. Qui abbiamo C'è un, un baule. altro Todd che stava sono rimasto in casa là per l'eternità o così mi è parso. magari mi basta premere Y per usare un fungo e B per mangiare qualcosa oppure B serve ad altro B serve per il martello, vieni qui ma scusa vedi non puoi andare girando non di là non posso, no. è impossibile controllo vedi. qui non posso girare e qui invece c'è una collinetta che, che passa per la casa quindi si passa per la casa E poi ce n'era uno che era un fiore giallo Solo che non mi ricordo dov'era Eccolo Non abbiamo neanche tagliato allora no. Sono fiorito ben tre volte Non se n'è accorto nessuno Cosa? Ok Vabbè, Va fiorito. bene ora torniamo no. al belvedere Oppure andiamo a vedere la, la roba nuova a no. Ok torniamo al, al monte belvedere taglio Ok, siamo tornati al borgo ah, sì, sì, al monte. Al borgo. borgo Monte, non pensi sia meglio salvare la partita? No. Perché? Ah, eh, ah in effetti avrebbe senso visto che abbiamo appena salvato dei Todd. No, te <ride> da prescindere. Nel sì, caso beh, non mi fatto. Eh, lo so, però comunque ce lo consiglio. Quindi, bene. Probabilmente qui c'è qualcosa. Ah. Mm. Ma oh, ah, è che fa morto la... È difficilissimo. Beh, insomma, vabbè. Mm. Ok. Sbonk. Quindi la stella invincibile non, è, non appare solo una volta. Non ci mancherebbe, sarebbe proprio la cosa... La figa... In, in sticker star è apparsa solo una volta e non è più servita a niente. Sbonk. Non preoccuparti per me, ma credo che, che ci sia stato un terremoto. Tu stai bene Mario? Sì. Scusa, non ho tempo di aspettare che tu mi risponda. Ciao, oh, ti... io sono Mario Ma chi ti vuole rispondere? It? Mm, qua mm. Ci metti sempre tanto tempo, penso che non... No, perché i li fanno tipo calamita Tipo quando li prendi mm. Ah, devi aspettare che, che si attacchino tutti Sei Andiamo troppo qui. frettoloso uh, Comunque lì c'è un blocco, so che non so comunque come prenderlo pure quello. Che blocco? Lì, lì, lì sopra, lo vedi? no di quale blocco parli? di sopra ah, quello? Eh, vabbè, devi fare il giro penso oh, vabbè gli un po' di coriandoli qua quindi per oh, i buchi sì. piccoli ti basta una, una manata di coriandoli <ride> Schivati. no stupido però Oh, buongiorno. No, battaglia ondata. Sì. Ah, pure le ondate adesso. Taglio ora, oh, praticamente. Se, se incontri più nemici dell'overworld world, insieme, ti fa fare una battaglia ondate. Oh, Tu dai, diciamo. Ma che è? Oh. Ma che è? Oh. Eh? Fire. Comunque, il prezzo minimo della sfera era 3.000. <ride> Noi abbiamo comprato per 10.000 Era prevedibile che fosse Che fosse skippabile tutto il prezzo Tanto che dovrebbe succedere se rifiuti Mica la venda ai cupa veramente Ti fa un game over Cioè No Così scemo Guarda stai per morire ah, ah, ah, ah. Metti in riga di nuovo Non mi li... Non mi li no. no, no, un attimo Com'era quando ho fade per ucciderli di nuovo Non bagnare se non muovi tutto Meh Non si vede Veramente sì. si sdraiano okay. periodicamente uh, Quanti coriandoli Ok Mar Mar Marco sa pure Ma praticamente tre nemici Marco sa pure per morire Ma perché? Perché devi essere prudente Ma pochissimo Comunque lì sta pure una ferrovia Oddio Se sì, va ah, usa usali tutti adesso Beh, tanto questo mi cura 50, praticamente un, uh, una panchina uh, Lì c'è una ferrovia, solo che è irraggiungibile Guarda là Su quella fiumi via c'è un todd alle prese fiumi col via nastro vabbè. Ho detto funivia, infatti No, io ho detto ferrovia Beh hey, Ehi, um, signor Todd potresti uscire da lì, per favore? È pericoloso giocare con quel nastro mm. Uscire? La fate faccia voi? Uscire? Ma senti questi Come se me ne stessi qui dentro per scelta Guarda, signorina, che io sono intrappolato qui dentro, capito? Ok. E dato che la funivia è bloccata, nessuno può arrivare sul Monte Autunno. Non, dico, non ti dico oh, le lamentele. Scusa. Ah, ma allora se non fossi tutto ingarpugliato in quel naso potessi portarci sul Monte Autunno. Buono sapersi, deve trattarsi di quella montagna rossiccia, rossiccia laggiù. Ah, il contrasto tra il nastro blu e il Monte Rosso è una scelta cromatica davvero apprezzabile. <ride> Ehi. Ecco il nastro blu Mario, proprio di fronte agli, ai nostri occhi Quasi quasi lo scambiavo per non so nemmeno che cosa Che? Okay. What? Beh non importa, dopo esserci occupati basta. del nastro rosso Credo che dobbiamo tornare qui basta. e seguire quello blu Ma... Cosa basta? Continua no. a sbattere sul tavolo Aspettaci qui Todd, non so che è incastrato così ti possa andare... Aspetta, scusa Aspettaci qui Todd, non so che è incastrato così tu possa andare chissà dove Ma um, scusami, torneremo presto più o meno Vai, sbaglio. Era tipo stranissima quella oh, sì. frase. Perfetto, do dopo aver perso 7 punti vita in una battaglia contro dei Goomba, finalmente abbiamo finito. Per i sono caduto dentro un buco. Sì, sì, no, non <ride> è vero. Sì. Idiota. Dentro grasso. un buco si, sa si è. Grasso, sì. grasso. Va bene. Vai avanti. <ride> Wow, Oddio, incredible. guarda qui che bella scorta di tot che abbiamo Me le basterà per un anno Ok, non, leggo non lo leggo questo Non lo leggo Il fastidio che ti dico No, sul serio, dimmi cosa E eh, qualcuno mi può fare il riassunto Un riassunto? E come si fa a riassumere un fiume di emozioni che proviamo? Ma forse basta una parola, grazie Ok ma, ma sono diventati un'unità no? no. si sì, sono, sono diventati unici adesso <ride> però sono una sola persona ormai non distinguono sali sopra che cosa fa? si sì, volevo vedere cos'altro you idiot you freaking ma idiot qualcosa qui no there's not parla in italiano nah no. altri spine no <ride> Ok sconfitti in sti spaini mi, so, mi si sono pure rotte il pieno paio di cose paio Paglio di, uh, paglio. Paglio di um, scarponi di ferro Quindi non so se, neanche se ne comprerò altri, comunque Oddio che cos'è questo? Plastilina No e? So benissimo cos'è ma non posso Cos'è questo intanto? Non dovremmo prima trovare il cartomagno mm. della terra? Cartomagno della Terra. Ah ok, una nuova abilità, sicuro. Cartomagno della Terra, uh, ho capito. <ride> cosa stanno giocando questo? Stanno eh? giocando a calcio. Cosa so, pensi che stiamo facendo? Lo sapevo. No, non lo sapevi in realtà. È la cosa tua è... immaginazione. Da bambino alle feste mi vestivo sempre da cavalletta, quindi per me non è stata una brutta esperienza. In che Cosa vuol dire vestirti? Finalmente siamo in vetta, che bella scalata deve essere stata Per te intendo, ottimo lavoro Mario Va bene, ora entriamo, troviamo il nastro e poi... Ma... Cosa... Oh, boh, lasciamo perdere, è partita tardi la cazzo boh. um, Di un po' Mario, di solito le porte sono fatte così? No, vero? All Ma allora come facciamo ad entrare? Smettila di fare rumore... Non mi posso nemmeno aggiustare sulla sedia. Ma chi verrebbe mai in mente di mettere una porta così in alto? È troppo alta persino per me, che ho frutto a mezz'aria. Usiamo una scala. Mm, questa è terra. Ma certo, adesso ho capito. Qualcosa ha sollevato il terreno in questa maniera. Non dovrebbe essere così elevato. Ah, una, una piastra alla manforte. Però è diversa, forse ha qualcosa a che fare con il cartomagno della terra Me l'avevi già detto prima <ride> Ma il cartomagno della terra farebbe davvero qualcosa di così dispettoso? Sì È una divinità stupida di Koopa Quindi mio fratello deve tenerlo sotto il suo controllo, grazie a una qualche piastrella manforte, l'avrà costretto ad agire in questo modo Rintracciamola e vediamo se ci può aiutare Ok, però te, volevo fare un'altra cosa innanzitutto No, sono andato dalla parte sbagliata Non so se questa host strana stava già prima Dove stai andando? Vedi che okay. si andava a fare il giro Come vuole questo mo? Bravo Ok Wow, incredibile, <ride> Marco sta morendo Siamo davvero messi male Stai davvero messo male <ride> uh, Qui si scende per avere il, il blocco Quindi Mm, volevo un, un coso, vabbè. Meglio che sia un Todd, no? Sei il primo Todd... Troppo di scena, sono il primo Todd a uscire da un blocco... Mm. Ok, non ci interessa. Vedi, io okay. abbiamo finito i Todd. No, i blocchi. Vedi, abbiamo finito i blocchi. Todd. Sì, blocchi ora toad. dobbiamo tornare, quindi taglio Lol. Va bene, raga. <ride> siamo tornati, soltanto che sono messo male. Perché è grasso e quindi ha preso un sacco di vita. Di... Ma è salva quel Todd e basta, <ride> madonna. <maravola. ride> Dove porta questo? Fabataggio, oddio, dove porta? Todd Town oh. Vedi Ah probabilmente qui si trova l'ultima tartasfera e eh, eh, per... Se scendi da là si puoi prendere il Todd Un attimo, voglio vedere se sta una. Oh, mio cavolo Dio. di cosa? Oddio no uh, no grazie. Sapete una cosa? Non consiglia, zitta! Useremo un fungo. Wow, ci ammazza pure la vita quindi. Che vergogna, <ride> un colpo vola verso di te a caso. Bene, <ride> ah, è morto Todd pure l'altro. Bene, è, è ovvio. Era una battaglia normale. Bene, Todd, mi puoi fare? Mi puoi curare un po'? Ti posso assicurare che non era bello. Okay. Neanche essere a 40 di vita è bello, amico. 34, vero? Oddio. Va bene, ora possiamo uccidere i i tipi timidi di cartapestiferi. <ride> che hanno l'ultima attacca sfera. Dov'è il loro punto debole? Non è. Questa è la vera domanda. Vai, devi andare ad abbattere gli altri. È dietro. Ah, no, sta dietro. Ok, bene. Uh, perché mi segue? Ok, perché quello con la palla non può essere colpito. Vai, vai, adesso Ah, ok, devo aspettare che tirino la palla al loro amico Ecco Oh Per <ride> caso vai, Adesso vai all'altro amico e rubala mentre tira No, devi, devi rubare l'altra tassera Mettiti avanti ammazzando tutti e basta Ecco oh. <ride> Non mettiti, sto avanti Davanti dove? Davanti a chi? Alla, alla sfera, così non la tira Devi aspettare, devi sapere a chi la tira e, e prenderla prima che gli arrivi Ma la, ti, la può tirare ad entrambi? Non, non cambia niente Se eh. una è a terra non la tira all'altra sì. Vai adesso, prendila, prendila, vedi? Ah bene, tartasfera, rubata con grande senso dell'anticipo in una partita a Torrello Era l'ultima tartasfera Mario Molti no, vogliono uccidere. Oh no. Non ho mai avuto a che fare con robe del genere. Infatti. Ci sono i Goomba però più alti. Basta. <ride> oh, oh, oh, oh ridere. Colpisce anche il terzo, così poi lo, lo, lo puoi colpire sempre. Sì, lo so, aspetta. Ecco. Il bello è che non mi posso... Cioè... Sono, si, si allontanano uno all'altro così nessuno eh. bravo bravo non mi possono colpire cheat le ultime parole fatte non mi possono colpire tutti insieme stavo per dire perché stanno troppo lontani uno dall'altro vabbè mamma così fanno oddio bravo. muori ah pure i Todd Beh, dimmi che siete gli ultimi, Todd No, non lo so. Bella corsa Mario, devi essere esausto, ecco, prendi questo. E allora, poi gli damo lo schiaffo. Ok. No, non erano gli ultimi a quanto pare. Psych. Yeee yeah. <ride> Un bel ricordo di, di chi mi ha quasi ucciso. Chi? Goomba. Così fai cartapestiferi cartapestiferi. Oppure i tipi, tipi, tipi di spine Prima erano quasi ucciso <ride> Oh, Tod, Perché si è arrabbiato? Perché devi entrare nel tubo adesso. E quindi lo sta fissando. Guardia, entra, entra. Maledetto, entra. Yay. Vai, salva quel Todd. Ah, era così facile! Sì, lui era. Che cosa ti aspettavi? No, ma perché non me l'hai detto? Ah, ti ti ho detto, detto devi saltare giù. Non è vero. Con un martello del genere ti ho detto salta giù. Non signora. è vero, non mi hai detto nulla. Non l'avresti potuto dire, vai. Vabbè. Con un martello del genere un impatto simile uno direbbe che tu sia pieno di accessori. Quindi ovviamente anche, sarebbe superfluo per me ricordarti che prendendo X. Oh, puoi prendere menù guardare gli accessori, sì sì. No, non posso stare sopra il blocco salva. Va bene, tizi, eccovi le sfere. Le devi mettere tu, in genere il crigno. No Mmm, no. certo. non mi andrà bene, no? Non perché provi a fare cose che, non, che è ovvio Vogliamo che Vogliamo vedere cosa succede? Ci pensi che abbiamo fatto un'animazione per ogni oggetto ma per, chiave? Ma perché? Madonna. Non oh, volevamo aprire questa porta, forma abbiamo di, di aprire anche l'altra La forma di tartaruga Che la spettacolo! Che spettacolo, quelle tartasfere non ci hanno proprio deluso, vero? Sì, a me hanno deluso un sacco. Non volevo una porta Bene, allora andiamo tale. a incontrare il cartomagno. Non sono più nella carta. Non ne ho mai incontrato uno prima. Questi fedeli eh, agonisti dovrebbero, entra, dovrebbero entra. entrare con me, cioè sono degli appassionati questi. Mentre noi siamo semplicemente i tizi che hanno trovato le tartasfere. Sì, a ok, caso. vai, a apri la cassa e... Er. Cosa? Per cosa... Sì, metti, metti i soldi tanto per regalare per regalare Ti serve per forza ok non lo leggerò questo secondo la leggenda il, ca il cartomagno della terra vive in questa caverna è uno spirito talmente potente da essere in grado di sollevare il suolo per questo gli umili e modesti cupa lo venerano giungendo qui in, pe in pellegrinaggio e offrendogli dono, doni ok perché non lo volevi leggere? Non mi va Pensavo fosse una storia lunghissima È una storia <ride> Lunghissima Se... No, metti no. Beh, Dobbiamo sentire la storia Ah wow, che serve illuminarci quella pietra I visitatori più creativi associeranno queste formazioni geologiche casuali al cartomagno della terra Ah, praticamente vengono cose casuali Di certo è qui casuale, è dico, possibile ah, rendere omaggio al, car al sacro carapace Come del resto fanno moltissimi cupa il carapace del cartomagno della terra è più duro, di persino di queste rocce, già assai difficili da scalfire. Non è uno strappo. Ti pare, ti pare uno strappo? Dimmi un po'. Ecco, vedi. Uccidilo. E no, il Todd. Perfetto, questo era l'ultimo Todd di pranzo al sacco là. Secondo te quella roccia assomiglia al cartomagno della terra, Mario? Io sinceramente non riesco a vedere alcuna somiglianza. No, ecco, qu vedi? questo credo sia un'altra cosa in, in più No Il uh, Tempio della Terra, vedi? Il Tempio della Terra Oh no oh. <ride> Si narra che il solco su questo muro fu ad opera del cartomagno della Terra in un epico scontro E Mario? Eh? Ehi hey Mario, sei davvero tu, aiutami <ride> cioè, loro hanno intrappolato i Todd per narrare le storie Sì Oh, beh, grazie tante Dovrebbe essere illegale, amico Non sono stato io Ok, forse sono stato io Mentre ero là, ho tirato un po' via il cavi in grange e ruba varia e se le monete ti ripeto tutta la parpardella No <ride> Cioè, praticamente la dice lui, alla fine Non la dice la scatola la seguente sezione del sentiero è stata lasciata nelle sue dissetate condizioni originali. dissetate Distetate. Proseguite con prudenza. Che fa questa... Nienienienne prudenza. Nienienne prudenza. Che colpisce... il mio secondo nome. Prudenza è il mio secondo nome. Io volevo solo vedere il cartone della Terra. Ora ho ascoltato questa roba più di 400 volte. Ma ogni volta è migliore di quella precedente. Come? Come? I Todd Verdi mm. sono appassionati di sta roba. No, e ora salva questi Todd scarafaggi. Sai, ho letto un libro su questa cosa di trasformarsi in un insetto. Eppure per qualche motivo non credevo potesse capitare a me. Ok, salva quello. Sponk. Guarda un po', uno Perché scarafaggio ingrandito? giallo. Ah, pure uh. questo è un venditore. Wow, grazie mille Mario. Ora posso tornare al mio banchetto dove vendo accessori, convenienza e cortesia e qualità? E provo fuori al tempio, passa a trovarmi se ti serve qualche accessorio, ok? Che questo al massimo Siete andiamo perché è poco qua quel, quel di prima? No, che... comunque c'era un altro scarafaggio che Appunto, non è salvato mi sa che lo... Devi andare indietro Probs, non lo so Non so dove è andato quel Colpisci nuove tutte le lampade No eh, eh, eh. Che colpisci un po' il muro e le cose varie mi sa Il sa muro, che il muro Mi sa che l'ho stordito prima Boh, non credo. Ultimo. 50 monete, oddio. È un furto, è un furto. Quella che state ammirando è la sacra immagine del cartomagno della terra in tutta la sua gloria. Disegnata da un bambino di 6 anni. Eh, una semplice tartaruga che io saprei disegnare meglio. Anche se lo spirito è assolutamente invincibile vi prego di osservare la formidabile coda della creatura. <ride> che più in alcune storie si accenna al fatto che il, che, pur, che il pur possente posteriore non sia invulnerabile al 100% È questa pericolo, combinazione sì. di immensa potenza e latente debolezza che affascina così tanto chi lo adora Con ciò si conclude la visita guidata, guidata un sacco proprio, eh, al Tempio Grazie in anticipo per le copiose donazioni dell allergite Yeeeh, corriandoli gradi. Che colpisci quel cartello tante volte perché potrebbe uscire roba. Eh no, non lo dico perché ho già visto, no, ma no, assolutamente. Eh, già finito, delusione totale. Non eh, potrà essere una scemenza ma forse vale la pena provare. Cosa? Cosa? Caro cartomagno della terra. Se, ci, se saresti così generoso da abbassare l'ammasso di terra che non ci fa raggiungere il nastro. Inoltre grazie infinite per tutti i tuoi generosi doni, ehm, ehm, per la tua capa carapacità, bontà, carapacità. Ok, non ha funzionato, adesso mi vergogno di averci provato. Mario, prova a fare qualcosa tu. Devi colpirlo, colpirlo sulla coda. <ride> Ma seriamente hai visto un... No, non l'ho visto. Ma no, mi sembra ovvio, ho detto che è, è vulnerabile poi... Per forza bisogna colpirlo. Sembra un, un cattomanio della terra una lezione di quei fiocchi. <ride> Spero che questo non ci costi una maledizione o altro. Quella è la punizione per mettere a soccorso so un luogo sacro. Probabilmente viene arrestato, E scomunicato. Ehi, pare solo a me o di colpo qui c'è corrente? Chi ha aperto le finestre? Ah, la caverna prosegue ancora. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci attende più avanti. È come una visita dietro le quinte di un film. Che emozione. Ok, però non possiamo andare avanti, siamo, abbiamo già superato il tempo. Sì, però dobbiamo no. trovare un. Andiamo indietro e andiamo a salvare. Eh, vedi? Uh. Perché questo non funziona? Aia. Ah, yeah. Perché vuoi sapere il motivo? Perché devi aspettare, ecco perché. Quindi, nella prossima parte continuiamo a esplorare questa caverna e poi. Vedremo anche qualche cosa che abbiamo mancato. Sicuramente, indietro. Quindi, ci vediamo alla prossima.